Benvenuti a un nuovo video in cui viene narrata l'ambientazione di Streben, altrimenti detta la lore, come si parla ultimamente. Nel video di oggi trattiamo gli Schezjager, un termine che alcuni hanno definito una malattia della gola, ma in realtà, per quanto io probabilmente lo stia pronunciando male, significa cacciatori di tesoro. Esatto, il secondo titolo della linea di Streben si chiama proprio Streben Schezjager, Streben, cacciatori di tesoro. Ma chi sono costoro? è molto semplice. Come abbiamo trattato nei precedenti video, sappiamo che per il Magistero, per il nuovo culto, tutto quello che appartiene al passato, quindi anche i reperti del passato, sono considerati illegali. Questo fatto porta inevitabilmente alla nascita dei collezionisti. Per lo più sono nobili, borghesi, eh, ricchi in qualche maniera che possono permettersi di finanziare dei ricettatori che in un modo o nell'altro riescono a recuperare dei reperti storici. Benissimo, ma chi dà questi reperti storici ai recitatori? Chi li rimedia? Gli Scherziager. Costoro sono appunto degli scavezzacollo, dei balordi, dei criminali, effettivamente perché stanno compiendo qualcosa che è contro la legge. Ma lo sono per forza? Sono eh, gente da vicoli bui pronti ad accoltellarti le spalle? Non necessariamente. A fare gli Scherziager possono essere veramente chiunque, membri della milizia, membri del magistero, Persone che ovviamente sanno di star compiendo qualcosa di illegale, ma hanno bisogno di soldi e quindi mettono in pericolo se stessi e indirettamente anche la propria famiglia, perché di certo non è positivo avere un criminale in famiglia nel caso venga scoperto o nel caso dovesse mancargli la vita durante le sue scorribande, perché poi ovviamente ci sarà qualcuno in meno a provvedere a loro. Ma lo fanno per necessità oppure per gloria, spirito di, diciamo che mentre c'è un percorso. Um, chiamiamolo legale, un percorso apprezzato dall'impero per accrescere eh, la, il proprio status, la propria stima, quindi diventare dei membri rispettabili dell'impero. Dell Ci sono no, altri metodi che invece ti permettono di arricchirti e um, rendere la propria vita migliore, ma in maniera assolutamente illegale. Il principale di questi è proprio fare lo scienziagre, quindi mettersi in pericolo, andare nelle rovine, note o meno, a cercare ricchezza. Le rovine però, come sappiamo, sono solitamente infestate da mishling o abomini di vario genere. E le ragioni sono molto semplici, perché come le terre selvagge sono pericolose per gli esseri umani, lo sono anche per chi le abita, quindi se escludiamo magari creature particolari che dovunque si trovino non hanno particolarmente timore per se stessi vediamo i draghi, che sono le creature più minacciose in assoluto nel mondo di Streben ci sono altre creature, soprattutto i Mishlin, che invece potersi proteggere da eventuali attacchi esterni ne guadagnerebbero e di conseguenza quando trovano un, una rocca, una chiesa o un qualunque edificio del passato che possa essere difendibile ci si nascondono dentro, cominciano ad abitarlo e questo però diventa automaticamente, per, dal punto di vista ecco, eh, di chi va in quelle rovine per depredarle, una minaccia. Quindi la vita degli schizziager è tendenzialmente breve, pericolosa, costantemente. Eh, e anche il fatto che torni in città a rivendere le reliquie recuperate durante le proprie scarribande non significa che a quel punto era al sicuro perché anche i ricettatori sappiamo che non sono persone di cui fidarsi e sono consapevoli del fatto che hanno compiuto degli illeciti quindi potrebbero venire scoperti dalle guardie non è la vita che si suggerisce per nessuno degli avventurieri Eppure è stato fatto un gioco apposito, perché dal momento in cui non ci si deve necessariamente calare nell'interpretazione del personaggio, ma si preferisce soltanto un approccio da tavolo, ecco, eh, l'ideale è proprio trovarsi nei panni di uno Scherziager. Ciò non toglie che potete interpretare uno Scherziager anche all'interno del gioco di ruolo, a vostro gusto.